Per cazzo la vedi. E ora a Pronto. E qua vi ha in arrivo, e qua vi distruggo in attesa di oggi, e perdiamo tutti. Il... E ti in attesa di oggi, e qua vi vi distruggo in Due viti di stubo alleato in arrivo. Yeah, about C'è al prossimo round il dominio veterano e conquistate gli obiettivi e prendiamo Charlie e il debito ha preso a... Ah. Siamo passati in vantaggio. Lo prendiamo bravo. ¡Voad y pronto! ¡Voad y distinto, en arriba! ¡Voad y distruto pronto! ¡Voad y distruto E perdiamo B e prendiamo A. E queste le maniere conquistate per restare in posizione. E ora in arrivo. Può disturbo in attesa di ordine. Può avvi di disturbo in attesa E ordine. Può avvi disturbo in attesa di, in attesa di Missile Hellstorm in attesa di ordine. E perdiamo bravoli. Approvvigionamento alleato in arrivo e padrone d'attacco in azione. E' in arrivo. E' di in arrivo. Con visa ad orbitale alleato all'arco. Well,